il cielo così il terra, lascia oggi il nostro Padre quotidiano e rimette a noi i nostri delitti, come noi rimettiamo i nostri delitti, e non ci dure tentazione, ma li lascia la mano. Lì da grazie Signore del non consigliere a facciare sui giorni, e con l'aiuto per la tua misericordia, vivremo sempre l'indietà portare secondo ogni gruppo amico. Non guardare la santità, ma la fede della bacchetta. E d'olio, mi dà in pace secondo la tua volontà, tu che vivi e revi nei secoli di secoli. Questo ah. è un momento di fede e di spiritualità. Giusto per capire che c'è qualcuno da Manfredone, c'è qualcuno da San Giovanni, da San Nicandro? oppure. Poi, certo, giustamente ci accorgeremo che sono diventati affezionati, si sono affezionati a questo cammino, a questo, a questo momento. Quindi grazie per aver voluto condividere con noi questo momento di parietà, di celebrazione caristica. Diciamo pure che il periodo tempo ha favorito, perché se no si è stato un po' più caro. Va okay. bene. E l'augurio che ci facciamo, che vi che utilizzando la categoria del cammino e che possiamo essere persone che dal circuito dove girano attorno si possa passare a persone odisti che hanno individuato una vita e queste persone possono avere al proprio fianco un compagno di viaggio eccezionale che è Gesù Cristo, che è via in di vita, e non voglio che ci facciamo. Poi desidero, io purtroppo oggi non posso farvi compagnia perché non sono riuscito a trovare chi mi sostituisce con la messa delle 1. È vedo che c'è qualcuno che ha qualche suggerimento a proposito, però non lo posso prendere in considerazione per suggerimento. Dice, ok, metti un altro, tanto se ne accorgo.